play, premi, like, ci stanno letti tigre like uh, che condividi uomo che non basta mai mamma Maxi che sta a capo di tutto il branco qui non basta il rango alto se a giocare non si altro è un bre matalo matalo camperon dietro la cru di uh, iscriverti al canale Maxi mi su YouTube uh, se lo tutto e di più forza fallo pure tu perché con le tigre di Roma sempre un passo in più oggi li chiamano leoni da tastiera no? ma tu che fai questo che offendi le persone, le fai stare male non sei un leone tu che fai questo, sei una pecora e ricordati bene una cosa che il leone, quello vero non perde mai il sogno per l'opinione di una pecora ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da solo ragazzi, è un po' lunghetto un po' rompicoglioni però si può fare ragazzi, si può fare allora, innanzitutto vi elencherò tutti quanti i requisiti per questo glitch il primo requisito fondamentale no ragazzi, si sì, vabbè, il televisore è ovvio stavo indicando il primo requisito fondamentale ragazzi dovete andare nel menu opzioni e dovete mettere eh, attività qualsiasi e poi dovete mettere chiuso dove avete visto le impostazioni. Poi il secondo requisito ragazzi, dovete avere una um, LGRH8 nel Netclub. Il terzo requisito è una LGRH eh, retro custom nel Com. Il quarto requisito, tante birre ragazzi. Ogni volta birre, birre. Quindi a questo punto siamo pronti ragazzi possiamo entrare nel um, nel glitch quindi che cosa dovete fare ragazzi dovete mettervi innanzitutto eh, nella schermata del televisore e deve avere selezionato i cartoni animati quindi fate bene attenzione poi andate su colpi ragazzi e dovrete selezionare un colpo su attività casuali ovviamente dal telefono e selezionare un colpo quindi a questo punto passiamo al glitch ragazzi Ricordate sul televisore dovete avere i cartoni animati In maniera tale che dopo andremo a premere freccia Vedete allora fate tutto quello che sto facendo io nel telefono Selezionate E quando vedete che si sta popolando la sala Premete immediatamente freccia destra ragazzi Quindi tenete d'occhio il timer in basso a destra e eh, quando ovviamente si starà popolando l'unica cosa che voi dovrete fare è premere freccia destra vedrete che vi porterà sulle nuvole ma con il menu del televisore a quel punto con eh, diciamo con l'analogico andate verso sinistra e andrete a guardare i giocatori ragazzi guarderete per un buon tempo insomma eh, un giocatore qualsiasi della sessione quindi lo dovete fare in pubblica ragazzi questo glitch, mi raccomando e una volta diciamo che avete guardato per una ventina di secondi per un pochino di tempo il primo coglione di turno, non lo so io adesso qui so, guarda uno eh, uno qualunque insomma eh, quindi non c'è bisogno di amico non c'è bisogno di nulla l'unica cosa che dovete fare è questo passaggio ragazzi questo passaggio poi per il resto eh, il glitch è continuo quindi a questo punto passati 20, i 20 secondi ragazzi scusate e avrete il radar buggato quindi io in questo caso ero in passiva disabilito la, la modalità passiva divento ceo ragazzi per poter richiamare il buzzard e spostarmi eh, più agevolmente nei punti dove devo andare quindi mi raccomando ricordate tutti i requisiti che vi ho elencato all'inizio e a questo punto usciamo in strada ragazzi e una volta usciti in strada eh, andremo a richiamare il nostro buzzard Io qui ragazzi come ho già detto sono in sessione pubblica e siccome non so se sono invisibile al radar eh, o tutto il resto eh, ho preso e mi sono anche messo in eh, modalità fantasma giusto per eh, riuscire ad allontanarmi un attimino dalla città perché giustamente non ho il radar non vedo chi si avvicina non vedo. Eh, ma questa è una stata una cosa mia che stavo facendo perché comunque stavo girando il glitch però forse sono invisibile al radar perché diciamo non mi è venuto a rompere il cazzo nessuno mentre facevo il glitch quindi eh, sono stato abbastanza tranquillo come avete visto è passato un player vicino a me ma neanche mi ha visto quindi suppongo che ero invisibile al radar a questo punto ragazzi l'unica cosa che dovrete fare è dirigervi al vostro bunker quindi fate attenzione dovete ricordare bene dove sta il vostro bunker una volta arrivati al bunker dovete prendere l'auto che è dentro al centro operativo in questo caso una LG retro custom come vi avevo elencato a inizio video quindi andremo a prendere la LG Retro Custom che si trova all'interno del nostro centro operativo e la metteremo qui fuori ragazzi, la dovremo posizionare eh, diciamo eh, nell'anticamera de, de, de, del bunker insomma là fuori indossanni che di raga, per capisse, non lo so come cazzo si chiama però insomma nella piazzola di, di parcheggio del bunker eh? così almeno se siamo capiti, se no vedete con l'anticamera dite pure indossare l'anticamera quindi a questo punto prendete eh, la LG Retro Custom ovviamente uscite dal COM e lasciate la LG Retro Custom qui ragazzi ora dovrete ubriacarvi. quindi in questo caso andrete ad usare le birre che avevate comprato in precedenza che vi ho detto a inizio video Compratene sempre 10 perché sono necessarie 8 birre Qui il personaggio mio fa una cannetta Mi sono sbagliato ragazzi invece delle de birre Comunque eh, allora per bere le birre in maniera continuata ragazzi Dovete schiacciare una volta X subito dopo X e tenerlo premuto Mantenerlo premuto così in maniera tale che beva tutta la birra perché altrimenti se schiacciate X e poi lo lasciate il vostro personaggio mollerà la birra dopo un paio di sorsi questo ve lo dico perché molti di voi fanno questo sbaglio quindi vi ubriacate a bestia proprio a bestia ragazzi e quando sarete ubriachi automaticamente il vostro personaggio muore andrete a respawnare e quando respawnerete respawnerete nell'ospedale a Sandy Shore o comunque a Paleto Bay dove cazzo avete voi il vostro bunker e a quel punto dovete prendere un'altra volta il buzzard e spostarvi mi raccomando ragazzi guardate sempre dalla parte opposta eh? Eh, perché magari poi ve lo oddio lo vedete comunque perché basta che vi guardate un po' intorno lo vedete comunque però magari voi guardate a sinistra e... e il gioco ve lo spawn a destra insomma il buzzard una volta ritornati in centro dovete andare nuovamente nel negozio lo so è rompicoglioni come glitch infatti io non volevo portarlo e comprare nuovamente eh, tutte quante le birre, ragazzi, perché ci serviranno nuovamente per eh, poter eh, continuare il glitch, quindi andrete a comprare tutte le birre e io qui, ragazzi, mi dirigo al mio night club. Una volta che saremo nel night club, dovremo entrare nel eh, diciamo nel primo garage, in questo garage, insomma, no? dove avevamo la LG Rh8, io prima mh, la clip è passata troppo veloce quindi non ve l'ha fatta vedere però comunque sì, avevo questa LG appena il motore è acceso accelereremo la LG scomparirà e l'auto nel bunker si sarà duplicata ragazzi o meglio la targa di questa LG qui andrà a finire sulla eh, retro custom che abbiamo nel bunker a questo punto, qui ragazzi, un'altra volta giù di alcol. Dobbiamo ubriacarci un'altra volta. Foreller, personaggio mio, non gliela fa più. E come ho già detto prima in precedenza, premete prima una volta X per tirare fuori la birra e subito dopo tenete premuto X per continuare a bere la birra perché altrimenti darà due ciucciate alla birra e butterà la bottiglia a terra e non riuscirete a ubriacarvi con 8 birre. Come vedete, a me ci vogliono 8 birre. Questa regge più del de, de camionista. Sta tipo: però va bene, ragazzi. E a questo punto, una volta che diciamo avrete bevuto 8 birre e sarete belli ubriachi, respawnerete nuovamente all'ospedale, ragazzi. Allora non mi chiedete in cazzo perché io il glitch l'ho visto così ieri pomeriggio e, e ve lo sto riportando ho visto svariati metodi da spagnoli insomma ho visto svariati metodi e ve lo sto riportando varo varo com'è quindi non mi chiedete perché se mi suicido no non vi potete suicidare ragazzi non c'è modo di suicidarsi quindi a questo punto riprendete il vostro bel buzzard ridecollate nuovamente riandate al negozio dal pakistano qui da come si chiama Comprate a come si dice, insomma a birra, ok? Una volta comprate le vostre 10 birre, ve ne tornate al bunker e salverete l'auto ragazzi. Quindi torneremo al bunker, prenderemo il nostro bel elicotterino carino, carino, torneremo al nostro bunker e andremo a salvare l'auto allora ragazzi come avete potuto vedere gli ho dato giù di editing perché sennò sarebbe stato un video molto lungo nel senso che comunque ho cercato di tagliare tanti pezzi che non servivano tipo il tragitto da lì a lì l'unica cosa che, ecco, che ho dimenticato di tagliare un pochino sono i caricamenti neri però vabbè ragazzi è poca roba a questo punto quando sarete entrati nel bunker ragazzi l'unica cosa che dovete fare è salire in auto nel momento in cui voi salirete in auto la targa cambierà io adesso qui prima di salire in auto vi faccio vedere la targa dell'auto diciamo che questo questo metodo insomma del cambio targa prima di salire in macchina già c'era quindi comunque avete visto la targa adesso io come salirò in auto la targa automaticamente cambierà e eh, l'unica cosa che ci resterà da fare è salvare l'auto nel centro operativo ragazzi andremo a salvare l'auto nel centro operativo che ci dirà ovviamente che è pieno perché effettivamente nel centro operativo c'è la LG Retro Custom che avevamo prima che adesso sarà andata a finire nel garage del Night Club okay? dove abbiamo preso la LG RH8 quindi a questo punto per continuare il glitch ragazzi noi dovremo lasciare l'auto qui e nel garage del night club dovremo andare a mettere nuovamente una lg eh, rh8 perché altrimenti non potremo fare non potremo continuare il glitch quindi che cosa faremo apriremo il colpo di lester ci teletrasporteremo in un appartamento io qui come ho già detto ho tagliato ragazzi perché sennò ci facevamo pasqua e vi trovate nell'appartamento e nel garage del vostro appartamento o dovunque io qui ho usato questo metodo solo per teletrasportarmi ragazzi e comunque dicevo nel garage del vostro appartamento dovrete avere eh una lg rh8 oppure la chiamate col meccanico da un'altra parte fate come cazzo ve pare raga però comunque sia eh, nel garage del nightclub ok dovete comunque avere una lg rh8 per poter continuare a fare il glitch lo so ragazzi, è un pochino lungo, ma avete chiesto il glitch in solo, ve l'ho portato. Questo è il glitch in solo, quindi per favore non lamentatevi. Eh, se avete tempo e voglia di fare i soldi, questo è l'unico metodo da soli per poter fare i soldi. Tanti si lamentavano che era rognoso l'altro, quello che ho portato un po' di giorni fa, ma questo secondo me è ancora più rognoso ragazzi come ho detto non l'ho portato ieri sera perché sinceramente ho preferito giocare un pochino ho avuto una giornata un po' piena sono stato un pochino così e l'ho portato stasera quindi a questo punto ragazzi da qui potremo reincominciare nuovamente il glitch dovremo ovviamente ricordarci di comprare le birre ogni volta e ricordarci tutti quanti i vari passaggi detto questo ragazzi il glitch finisce qui il video finisce qui un saluto a tutti al prossimo video. Ciao a tutti belli.